Thank you. Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera siamo su Focus. Eh, un grande saluto ad Enrico e a tutti coloro che ci seguono eh, come sempre. Questa sera abbiamo un argomento molto interessante che eh, parla, tenterà di rendere giustizia ad un grande personaggio, un personaggio che che amo e stimo tantissimo perché in un'altra vita ho avuto personali esperienze con questo grande maestro per cui sono molto contento e onorato di poter trattare il suo argomento e di poter far conoscere alcune verità che sicuramente eh, renderanno eh, la sua persona eh, un po' più degna di essere compresa nella logica universale e anche nella logica di luce, nella logica dell'amore. Perché quando parliamo di persone così evolute che hanno fatto la storia per la, nella eh, logica spirituale umana, noi dobbiamo assolutamente eh, esserne riconoscenti e onorare questi ricordi meravigliosi. Io mh, ancora ringrazio chi ci ospita su questa piattaforma e ringrazio anche tutti coloro che ci seguono da ogni parte. Oramai siamo seguitissimi, siamo diventati diciamo un, come un habitué, anzi voglio dirvi che però a proposito di appuntamenti la prossima settimana non sarò in onda, però torneremo fra due settimane su, e sarò ospite di Rinascita Universale con un argomento bellissimo, importantissimo, che riguarda la natura universale dell'amore. E quindi parleremo anche in questa occasione di questa grande energia che assolutamente deve far parte della nostra vita. Quindi eh, sono molto felice e onorato di trattare con voi, di condividere con voi questo meraviglioso argomento. Il titolo che ho dato a questa esposizione è Cagliostro e la scienza solare atlantidea. Certamente Cagliostro, il conte Alessandro di Cagliostro, è un personaggio storico, un personaggio storico conosciuto ma non veramente nella sua natura. Ed è anche un personaggio scomodo, lo era allora come lo è ancora oggi perché se dovessero eh, eh, confermare le sue verità, le sue rivelazioni, sicuramente cadrebbero molte menzogne, molte invenzioni che, eh, diciamo, di cui si è servita anche la religione per portare avanti un certo tipo di discorso, non certamente collegato alla vera natura del Cristo. E dobbiamo dire che Cagliostro è stato vittima della Santa Inquisizione. Oserei dire che anzi probabilmente è stato l'ultima vittima perché poi come vedremo eh, diciamo che Napoleone questo piccolo grande uomo ebbe eh, una idea meravigliosa, quella di porre fine alla santa inquisizione, quindi distruggere una volta per tutte queste, questo potere temporale demoniaco che ha eh, compiuso, mi, compiuto misfattige, omicidi e, e quant'altro che ben la nostra storia eh, ci riporta e che ben conosciamo. Quindi i tempi fortunatamente perlomeno per certe cose sono cambiati, anche se comunque continua la persecuzione di grandi personaggi come Cagliostro e anche come Giordano Bruno e probabilmente faremo anche più avanti una bella esposizione su Giordano Bruno cercando di comprendere più a fondo la sua filosofia e anche e soprattutto la sua verità, questa verità universale che in qualche modo, no in qualche modo, che è stata anche la filosofia di Cagliostro e di molti altri personaggi che lo hanno mh, preceduto eh, fin dai tempi di Atlantide. Infatti oh, parleremo anche, accenneremo alla scienza iniziatica solare, cioè quella informazione che l'universo dava il tempo degli Atlantidei perché gli Atlantidei avevano raggiunto un'evoluzione tale da poter comprendere determinate verità universali che oggi, tutt'oggi, sono nascoste alla maggior parte, perché tenute nascoste dalle grandi organizzazioni perché sappiamo bene che siccome la verità libera più viviamo nell'ignoranza e più certamente la gente può essere manipolata e orientata verso percorsi che sicuramente non fanno bene alla loro anima e neppure al loro spirito. Quindi, Cagliostro è sicuramente stato un personaggio scomodo perché aveva una idea molto eh, ardita, se così vogliamo dire, perché voleva veramente riformare le istituzioni di allora e soprattutto le diverse forme di massoneria che già cominciavano ad essere corrotte e comunque uscivano da quella logica universale che rappresentava Cagliostro nella sua realtà eh, collegata all'antica civiltà egizia e quindi all'antica scienza solare atlantidea. Io non sono uno storico, lo sapete benissimo, e quando parlo di certi personaggi lo faccio perché ho in qualche modo un rapporto particolare che mi porta a parlare di loro, ho avuto un rapporto particolare che mi porta a parlare di loro come eh, Giordano Bruno, come Cagliostro e come altri personaggi che nella storia, nella storia della mia evoluzione ho incontrato nelle mie numerose esistenze. Io parto dall'idea che eh, noi siamo individui che abbiamo una storia siamo esseri molto antichi perché questa nostra incarnazione non è certamente la prima e non sarà neppure l'ultima per cui se non è nella prima e non sarà neppure l'ultima evidentemente siamo già stati e saremo ancora in questo mondo per vivere esperienze diverse e nelle vite precedenti sicuramente abbiamo incontrato molte persone che oggi studiamo nei libri di storia e anzi mi piace mh, affermare questo concetto molto importante. A volte in questa vita noi siamo devoti oppure sentiamo un certo trasporto per personaggi che hanno avuto una certa impronta nella storia e abbiamo dimenticato che magari quei personaggi li abbiamo serviti o addirittura siamo pure stati noi quei personaggi che tanto oggi noi amiamo seguire e che tanto ci danno nelle nostre profondità dobbiamo pensare che eh, i santi, i martiri e tutti quei personaggi di un tempo che vengono ricordati nella nostra eh, attuale e contemporanea storia sono persone che probabilmente oggi rivestono altre attività incarnative per cui anche se non ricordano a causa dell'oblio che impone la reincarnazione cioè di non ricordare così chiaramente le nostre precedenti esistenze, sicuramente certe persone con questi personaggi, ripeto, hanno un certo trasporto, quindi hanno, sono anche orientati a seguire determinate filosofie, determinate logiche che hanno fatto parte della storia e che la nostra storia appunto racconta, eh? e che vengono anche studiate nelle varie scuole, nelle varie materie. Ehm, io quindi non sono uno storico e mi trovo eh, a parlare di Cagliostro, di Alessandro il Conte di Cagliostro, per una vicenda che mi ha coinvolto in prima persona. Una vicenda che non può essere spiegata sicuramente attraverso quei meccanismi imperfetti della logica umana, ma solo attraverso le più profonde intuizioni dello spirito neppure io certamente ho la capacità di riferire su una delle storie più discusse e mai concluse. Cagliostro ebbe a dire in effetti la verità su di me non sarà mai scritta e questo è vero perché non sarà mai scritta perché ancora tutt'oggi Prevale quella menzogna sulla sua vita, sulla sua storia, sul suo operato. Quindi questa vera storia non è ancora stata scritta. Per questo io sono onoratissimo di poter testimoniare, per quello che posso e per quello che mi riguarda, la, la veridicità e la bellezza e la potenza della sua visita. Nel mondo in questo transito terreno che lui ha avuto più in, in più di una incarnazione ha sempre cercato di portare avanti un discorso collegato eh, semplicemente e semplicemente all'evoluzione spirituale dell'umanità e ha iniziato molto presto ancora prima. Eh, si parlava in Atlantide di questa grande realtà che poi Cagliostro ha tentato di riproporre con tutte le logiche evolutive del tempo nelle varie incarnazioni che lui ha, eh, dove lui ha personificato vari personaggi della storia. Quindi Cagliostro è a dire la verità su di me non sarà mai scritta perché nessuno veramente la conosce in profondità. E consapevole di questo, tenterò di esprimere, secondo la mia capacità e conoscenza e anche di esperienza, una visuale diversa dalle classiche presunte verità sulla storia e la vita di questo grande maestro. E spesso io parlo delle mie numerose esperienze fatte fuori dal corpo ebbene una di queste mi ha portato proprio indietro nel tempo a ritroso nel tempo ad incontrare un grande personaggio che ha diciamo fissato nella mia matrice eterica un'impronta indelebile che tutt'oggi continua a sostenermi e continua ad ispirarmi in tutto ciò che faccio voi dovete sapere che non è tanto il personaggio Cagliostro ma chi personificava questa grande anima disposta a servire l'umanità anche a costo della vita. Perché abbiamo la possibilità di comprendere in questo tempo che ci sono stati nella storia dell'umanità molte entità spirituali che hanno avuto l'opportunità e la possibilità di incarnarsi o anche per un periodo non, non interamente o personificare per un periodo non interamente in una incarnazione di un essere umano ben disposto a servire questa causa e durante questa personificazione hanno avuto la possibilità questi grandi esseri spirituali di donare all'umanità tramite il servizio di queste persone volenterose un, delle informazioni che sicuramente avrebbero potuto portare l'umanità se avesse seguito il percorso iniziatico in, in, proposto da queste filosofie, verso delle altezze che non possiamo neppure immaginare. Quindi nelle mie numerose esperienze, fatte durante il sonno dove la realtà sottile raggiunge luoghi del futuro e del passato, spesso si manifesta la presenza di un essere molto antico, un maestro di saggezza infinita che mi accompagna a visitare le vie d'un tempo e anche a scoprire attraverso il linguaggio analogico realtà che mi appartengono o che mi sono appartenute e che in questa esistenza comunque giacciono sepolte dai ragionamenti della mente. Noi non siamo solo ciò che vediamo, noi ci guardiamo allo specchio e crediamo di essere tutto lì, ma noi siamo molte altre realtà. Io eh, spesso parlo di queste varie realtà più o meno sottili che, che ci appartengono a seconda della nostra statura spirituale. Difatti parlo spesso di corpo sì ma anche di anima e anche di spirito e quando eh, il corpo riposa mi piace ripetervelo anche questa sera perché comunque l'argomento nell'argomento è importante parlare in questo senso, quando il corpo riposa le altre nature più sottili esplorano le immense e vaste realtà dei mondi astrali e spirituali e nella infinita celebrazione della luce noi possiamo incontrare il nostro vero sé è la nostra matrice karmica che alimenta la manifestazione del nostro destino, della realtà che noi oggi viviamo in questa dimensione, in questa vita. Incontri, esperienze, sensazioni di altri tempi affiorano, condizionando così la logica temporale dove si manifesta spesso incosciente la nostra esistenza. Io ho trovato il modo di, ehm, di mettere su queste frasi e queste parole per tentare di spiegarvi quello che mi succede quando io vivo esperienze di questo tipo. Noi siamo sempre stati, perché noi non possiamo pensare di essere nati una volta in questo mondo e poi di morire una volta in questo mondo. E poi, come dice la religione, tutto finisce no noi siamo sempre stati questa è una grande verità che ci rende responsabili del nostro presente del nostro futuro e quindi del nostro passato ma soprattutto del nostro destino quindi la, la luce di questo eh, e Si evidenzia il fatto che il destino non è altro che una creazione dell'essere, l'individuo dell che vive quel destino ha fatto di tutto per poterlo realmente vivere, proprio così Com'è? Per questo non esistono destini funesti o destini meravigliosi o destini peggiori. Ognuno vive il destino, vivrà il destino che si è creato attraverso le proprie azioni, attraverso i propri pensieri. Noi siamo la storia scritta e la storia che scriveremo attraverso le nostre quotidiane scelte. Ecco perché torniamo ogni volta, torniamo a vivere, cercando di rettificarla, quindi di migliorarla, dando così ragione all'evoluzione di ogni cosa. Ecco, io ho cercato di spiegarvi velocissimamente cosa succede a coloro che escono dal corpo e che vivono esperienze con individui di altri tempi, che poi... Noi si dice di altri tempi ma siccome esiste un eterno presente quando noi parliamo di altri tempi noi parliamo sempre di un eterno presente che per noi è suddiviso in passato, presente e futuro. Ma di fatto quando siamo fuori da questa logica temporale noi ci rendiamo conto che tutto semplicemente è, non è stato o sarà, tutto semplicemente è. Ed è attraverso la vita materiale che lo spirito deve necessariamente utilizzare queste misurazioni temporali, queste logiche temporali. Quindi alla luce di tutto questo io vorrei raccontare, iniziare con raccontarvi un'esperienza particolare che mi è accaduta e per cui ho approfondito questo argomento. Allora durante il sonno, una notte, mi sono visto in un altro tempo come spesso capita. Entro, ero dentro una stanza praticamente fatta di pietre, non c'era intonaco, erano pietre eh, messe una sopra l'altra. Notai un piccolo ambiente con pareti di, di pietra a vista, piccole, grandi, non perfettamente squadrate o allineate. Qualcuna sporgeva più delle altre. È importante, io ricordo perfettamente tutti i particolari perché quando viviamo esperienze in astrale ogni particolare si fissa nella nostra memoria spirituale e quando si fissano informazioni nello spirito sono sempre cariche dense di informazioni e di particolari che non dimenticheremo mai, anzi vi dirò di più. Ci rendiamo conto tutte le volte che torniamo a raccontare esperienze vissute fuori dal corpo che nascono sempre nuovi particolari. E qualcuno potrebbe dire ma queste cose te le stai inventando? No, il problema è che quando noi abbiamo quella visione durante quell'esperienza in un tempo non abbiamo la capacità di comprendere immediatamente il messaggio che si cela dietro questa visione, per cui certe cose noi le comprendiamo nel tempo. Quindi strada facendo, ricordando per filo e per segno tutto quello che è accaduto, noi riusciamo finalmente, attraverso il ricordo e l'evoluzione personale interiore, a dare un significato più completo all'esperienza che abbiamo vissuto magari qualche anno fa fuori dal corpo. Ecco perché ogni volta che io ricordo un'esperienza vissuta con immenso eh, con immensa gioia e con un ardore infinito, ogni volta vengono fuori dei particolari che sono sempre più comprensibili e al mio stato d'essere, quindi posso dare una spiegazione ogni volta più completa. Questa è l'evoluzione, perché noi evolviamo continuamente, quindi abbiamo la possibilità e la capacità di anche aggiornare Tutta questa informazione che lo spirito ci dà magari per tempo, aspettando il tempo che a noi serve per poter risolvere questa situazione completezza ecco vi ho spiegato un pochettino anche quello che succede e anche così quando ricorderete alcune cose che io vi ho raccontato in, in altri tempi adesso magari le riascoltate con dovizia di particolari con particolari più approfonditi sappiate che questo processo evolutivo avviene continuamente perché la conoscenza, oddio, l'universo ci dà immediatamente l'informazione completa, però noi non siamo sempre in grado di poterla comprendere nella sua totalità. Un po' come gli insegnamenti spirituali. Insegnamenti spirituali dati 20-30 mila anni fa, che adesso cominciano ad, ad avere una certa importanza in questo mondo. Rivelazioni che sono state fatte in Atlantide, rivelazioni che sono state fatte durante l'impero Mu, durante l'impero Mutolteco, dove altre civiltà hanno potuto vivere esperienze meravigliose di contatto con esseri spirituali, ma anche aver avuto informazioni evolutive incredibili. Poi le cadute dell'umanità sicuramente hanno favorito un, un rifiorire di questa ignoranza spirituale che tutt'oggi alimenta gran parte delle anime, sostenute soprattutto dal potere delle religioni che non hanno, soprattutto alcune, soprattutto anche la nostra, interesse a liberare l'uomo dalla schiavitù dell'ignoranza. E questo è un lavoro molto. molto pericoloso che continuano a fare verso le anime e che sicuramente poi dovranno rispondere come il messaggio della federazione ci ha inviato recentemente alla giustizia divina al momento opportuno perché ingannare le anime, ingannare le persone significa non farle progredire e chi si assume la responsabilità di tenere al buio spirituale Generazioni di esseri che avrebbero potuto già in questa vita essere parte di una super civiltà. Guardate che il, il, il debito karmico per certi personaggi è veramente, ma veramente pesante al punto che sicuramente dovranno rinunciare questi ingannatori alla loro evoluzione umana e regredire in forme animali o ancora peggiore per poter poi ripetere il percorso ascensionale evolutivo perché se esiste il progresso dello spirito necessariamente può anche esistere il regresso e il regresso accade tutte le volte che un essere si pone in contrasto totale con le leggi dell'evoluzione. In qualsiasi modo lo faccia poi deve necessariamente subire questo regresso e tornare a sperimentare in regni inferiori la propria evoluzione. E sicuramente tutti coloro che hanno ostacolato la verità, compreso coloro che hanno permesso che personaggi come Cagliostro, come Giordano Bruno, fossero messi a morte, sicuramente avranno tanto da rispondere eh, all'universo per il male che hanno procurato all'evoluzione stessa. Quindi, Torniamo alla mia esperienza. Notai un piccolo ambiente con pareti di pietre a vista, piccole e grandi, non perfettamente allineate. Qualcuna sporgeva più delle altre. Il buio era squarciato dalla luce del sole che penetrava da una finestrella con doppie inferiate. Nella cella, perché si trattava di una cella, un uomo immerso in una luce, alto. Innanzi a me si abbassava prendendomi per le braccia e dolcemente mi invitava a mettermi in piedi, poiché ero in uno stato di prostrazione, in uno stato ero inginocchiato di fronte a questa potente manifestazione di energia che io avevo davanti, perché provavo un'adorazione incredibile per questo essere che mi si mostrava in tutta la sua luce e in tutta la sua evoluzione quindi la mia, la mia attenzione fu attirata da un diadema che pendeva dal suo collo era un simbolo solare molto antico che rifletteva la luce del sole una volta arrivato a vedere il suo volto mise le sue braccia al petto incrociandole come un antico faraone d'Egitto e dopo ciò a questo punto sentì che dovevo arrampicarmi su una finestrella, su questa finestrella. Però prima di far ciò eh, è successo che io provavo questo, questo grande, eh, questa grande venerazione per questo, questa persona che avevo davanti e sapevo che aveva qualche cosa da dirmi e che con lui avevo qualche cosa da fare, però con me non parla assolutamente. Però pone queste braccia al petto, come sopra al diadema, e si ritira in un angolo. Quindi, ritirandosi in questo angolo, io eh, ero praticamente attirato dalla luce che proveniva da questa finestrella. E a questo punto sento che devo avvicinarmi e arrampicarmi a questa finestra, da dove filtrava questa luce. Mi affacciai e vidi un grande monte con la gobba. I, la visuale che vedevo era questo monte che sembrava che avesse una gobba. Più giù scorsi la terra di un tempo. Uomini che aravano con dei buoi, gente che camminava su strade che non erano asfaltate, erano anche piene di fango. Sicuramente era piovuto. Da poco era, c'erano pozzanghere ovunque. La gente andava e veniva ed era proprio vestita come a quei tempi. Cioè io dico a quei tempi perché non ricordo di aver mai vestito nessuno, di aver visto vestito nessuno in quel modo. Ad un certo punto mi rivolsi con lo sguardo verso l'inquilino di quella cella, mi guardò effettivamente e senza parlare ritrasse le braccia ancora più su e si ritirò in una parte della cella, illuminato da una luce che proveniva dall'alto, chinando la testa verso il basso. Io... Non so da dove proveniva questa luce, di fatto non era illuminata la cella, questa luce era una luce che proveniva da un'altra realtà e sicuramente la realtà di cui parlo era una realtà spirituale. Ad un certo punto dalla grata intravidi una grande nube una nube luminosa dalla quale uscì, si proiettò verso di me un essere che cercava colui che era dentro la stanzetta per portarlo con sé e lo chiamò con un nome molto antico che io poi non ricordo. Nella cella non vi era alcuna porta, lo ricordo benissimo. Un tavolaccio era posto da una parte di fronte alla grata di ferro. La sensazione che provai fu di un profondo rispetto come vi ho detto di adorazione in un'indefinibile adorazione per l'essere che era in quella cella e cosa successe a questo punto quando, quando poi succedono esperienze di questo tipo noi sappiamo che eh, il linguaggio che dobbiamo comprendere non è immediato, ve l'ho detto prima, perché comunque bisogna capire che certe esperienze a volte sembrano anche così, campate in aria, però cos'è successo? Io mi svegliai al mattino comunque con una strana sensazione. Tempo dopo però, cioè rimasi con questa sensazione per, per un po' di tempo, la raccontai a qualcuno ma non mi rendevo conto che tipo di rapporto potevo aver avuto con questa cella, con questa finestra che guardava di sotto e vedeva questa gente di altri tempi e soprattutto con questo personaggio che era un personaggio particolare. Mi svegliai al mattino con una strana sensazione che poi durò per giorni. Tempo dopo... Però cosa è successo? Mi arrivò una cartolina che dette proprio un senso a questa strana esperienza. La cartolina rappresentava la cella di Cagliostro. Mi sentì quasi svenire dall'emozione e scoprì che ero stato dentro la cella poiché ne riconobbi ogni particolare. E vi dico che io non ero mai stato nella fortezza papalina, cioè nella rocca di San Leo di Montefeltro dove Cagliostro è stato imprigionato quindi io veramente non avevo mai visto fisicamente questa realtà anni dopo e precisamente nel 2008 decisi di andare a San Leo e visitare la rocca appena entrai provai un senso di familiarità e mi soffermai nella cella dove Cagliostro fu così come si dice murato vivo. C'era una porta però seppi che fu fatta in seguito per permettere anche ai turisti di visitare la cella. Certamente non li potevano i turisti calare dalla botola dove fu calato Cagliostro. Tutto il resto poi era uguale al sogno. Le pietre il tavolaccio, la finestrella, mi affaccio e il mio cuore sobbalza. Ciò che vidi era quello che notai anni prima nel mio strano sogno, il monte con la gobba, fatto a tartaruga. Sotto i campi e tutto ciò che vedevo era uguale a quello che avevo chiarissimamente visto molti anni prima del sogno. Parte alcune costruzioni e interventi moderni, il panorama non era molto cambiato. Ecco, questa è stata un'esperienza personale che mi ha permesso di interessarmi alla grande esperienza di questo grande essere che è Cagliostro. Ho scoperto poi molte cose, ho potuto fare molti collegamenti che la storia abilmente manipolata ha omesso di riportare. Poi. Mi sono visto fanciullo in un'altra esperienza che ho fatto con lui, proprio con Cagliostro, davanti ad una bacinella d'acqua. Il grande maestro aveva bisogno della mia purezza per poter leggere il futuro attraverso l'alchimia dell'acqua. Molte altre esperienze mi legano alle sue incarnazioni, alle sue apparizioni in questo mondo e sicuramente poi avremo modo anche di parlarne. In, in, altre, in altri momenti. Però questa esperienza mi ha veramente toccato perché sicuramente quando l'universo ti permette di avere consapevole, consa una consapevolezza particolare oppure ti fa ricordare delle storie passate, vuole assolutamente che tu. Con, dia la tua energia in questo tempo, in questa vita, per poter dire le cose come stanno. L'ho fatto per Rasputin, l'ho fatto per Eugenio Siragusa, l'ho fatto per Giordano Bruno, l'ho fatto per Cagliostro e lo farò per tutti coloro che comunque sento di servire nel mio profondo io spirituale, l'ho fatto anche per Yogananda, l'ho fatto per Sai Baba, perché ogni volta che io parlo di questi grandi maestri universali non faccio altro che ricordare la loro potenza d'amore e il loro servizio incondizionato che hanno svolto in questo mondo come grandi avatar, cioè come grandi ministri dell'umanità, come grandi servi dell'amore di Dio attraverso un aiuto che hanno dato e che continuano a dare a tutti coloro che lo vogliono accogliere in questo mondo e chissà in quale altri mondi hanno la possibilità di operare. Per comprendere chi fu il conte di Cagliostro e quale fu la sua missione svolta a beneficio dell'umanità bisogna scoprire ciò che, è, ciò che si è voluto nascondere. Esiste una vasta documentazione storica, ma bisogna saper cercare la verità oramai nascosta tra le trame di un potere che ha tentato di demolire la sua genuinità. E, vi ricordo che io sono stato a, a San Leo, nella Rocca di San Leo, e ho fatto anche due conferenze dentro la Rocca di San Leo. Una sulla vita oltre la vita, e un, parlando anche quindi di reincarnazione, parlando anche di Cagliostro, e una sulla realtà dei mondi astrali. Quindi eh, in qualche modo l'energia di questo grande maestro mi ha sostenuto anche in quelle occasioni. Quindi... Ancora oggi è in atto una grossa congiura contro il grande maestro. Basti pensare che chiunque cercasse sul grande dizionario italiano della Eupli alla voce Cagliostro, troverà semplicemente quello che vedete scritto: Cagliostro, Cagliostro, SM eh? eh? Imbroglione, avventuriero, ciarlatano, impostore. Ecco questa è la realtà che tutt'oggi viene diffusa sulla verità di Cagliostro e mi sembra veramente brutto continuare a sostenere una teoria così strampalata e soprattutto negativa su questo grande personaggio. Purtroppo fino ad oggi il compendio che è un'opera denigratoria costruita ad arte da Monsignor Barbieri, è la massima fonte di notizie su Cagliostro, che fra l'altro è utilizzata da scrittori e biografi. Possiamo dire che su queste errate rivelazioni praticamente si basano le accuse di impostura rivolte a colui che in realtà fu un grande iniziale. A Roma sappiate che esiste una fonte più veritiera nella raccolta o ristretto di scritture legali che riguardano il processo fatto a Cagliostro e si trova nella Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, manoscritto denominato Fondo Vittorio Emanuele 245 ed è di 800 carte. Esistenza di questo manoscritto, pensate che fu segnalato da Alessandro Ademollo nel 1881 e acquistato dallo Stato quattro anni dopo. Ecco, questo documento praticamente contiene preziose informazioni su quanto era emerso dall'istruttoria come accuse, perizie, a difese, a carico di Cagliostro e altri documenti comunque di grande interesse. Sembra impossibile ma nessuno tra i biografi o storici ha attinto da queste preziose informazioni. Anzi, Alcuni hanno usato queste rivelazioni per ribadire le accuse e le infamie contenute su Cagliostro nel famigerato compendio, edito dalla Stamperia della Reverenda Camera Apostolica in Roma nel 1791. Roma 1789, adesso facciamo un po' di storia perché per comprendere appunto come vi ho detto la vera storia di, di Callostro bisogna capire tutto quello che è stato nascosto. A Roma nell'anno 1789 il Vaticano temeva la realizzazione dei principi dichiarati da Voltaire, soprattutto quello di non potervi essere vera religione senza vera giustizia. Ebbene queste idee rivoluzionarie impaurivano la curia romana perché annunciavano la fine dei privilegi e degli abusi che la Chiesa era abituata a compiere. Papa Pio VI elesse alla carica di segretario di Stato il Cardinale Francisco de Zelada che a accettò l'incarico e si mise subito al lavoro per scongiurare il pericolo che minacciava la Chiesa, ovvero la rivoluzione francese. Zelada si occupò anche di ristabilire l'ordine a Roma, distruggendo sul nascere quello spazio. Spirito ribelle desideroso di libertà che già serpeggiava nella media borghesia, inviando ovunque spie contro loro. Hanno sempre fatto così. Per evitare ogni minimo motivo di ribellione, a Roma fece aumentare l'arrivo delle derrate alimentari portandole ad un prezzo accessibile a tutti. Rispecchiando il saggio detto Romano. Panem et circenses, ovvero, ovvero pane e giochi del circo. In antichità questa era la formula del benessere popolare e quindi anche politico. Quindi un vero strumento in mano al potere per far cessare i malumori delle masse. E quando il popolo è sazio non ha certamente voglia di insorgere. Un po' quello che succede oggi con i diversivi. Eh? Ristabilito l'ordine con una serie di iniziative volte al sospetto e alla paura, si occupò anche di Cagliostro che poco dopo giunse a Roma. E Purtroppo la storia ci ha consegnato una verità volutamente distorta e la maggior parte delle persone ancora oggi credono che Cagliostro sia stato Giuseppe Balsamo, imbroglione, usato dall'inquisizione per condannare ed offuscare la sua figura. Questo è accaduto anche per la persecuzione di Grigori Rasputin, che fu messo in giro un personaggio pagato per dire che si chiamava Rasputin e faceva di tutto. Per questo tutte quelle cattive abitudini che avevano certi personaggi sono stati poi, eh, riferiti sui veri personaggi e quindi infangati in eterno Cagliostro fu anche l'ultimo grande perseguitato a non rinnegare le proprie idee e a non piegarsi alla tortura e alle umiliazioni per questo durante la sua vita dopo la sua scomparsa è stata montata la più grande congiura e la più grande montagna di calugne anche la sua storia è stata falsificata Cagliostro come vi ho detto prima fa ancora paura ai suoi nemici che sono sempre rimasti gli stessi pensate che a San Leo che vive di turismo grazie alla prigionia di Cagliostro non è stata dedicata neppure una via o una sola lapide a colui che tenne prigioniero murato vivo nella roccia la sua iniziazione avvenne in Egitto, sua antica patria, dove in passato fu chiamato Ermete il tre volte grande, proveniva da Atlantide ed in seguito venerato come il dio Tot, colui che portò la sapienza e la conoscenza del genio creante poi Mandres. E per avere con una, una chiara visione, di tutto quello che riguarda l'antica storia di Atlantide di Tot e di Ermete vi consiglio di andare a visionare le due precedenti realizzazioni che ho fatto su Tot e l'Atlantideo prima parte e seconda parte che sono divenuti due grandi documentari che presto saranno anche prodotti come DVD ma intanto sono visibili sul nostro canale Vimeo in alta definizione per cui tutti coloro che hanno la necessità di approfondire queste grandi verità hanno la possibilità di farlo seguendoci sui nostri canali di divulgazione. Quindi Ermete, il tre volte grande, ricevette dalla coscienza cosmica le più alte conoscenze e rivelazioni comprensibili dall'uomo sulla natura del creatore del creato e del macro essere e del micro essere Cagliostro è stato uno dei più grandi geni che l'umanità abbia mai avuto fu il fondatore e maestro della scuola iniziatica atlantidea la massoneria egizia i cui pilastri della legge universale sono giustizia Pace e amore, e queste erano l'iniziazione, il gradino più importante da realizzare. Ereditò il segreto della trasmutazione, operò in tutta Europa, distaccandosi dalle corrotte associazioni massoniche del tempo, affermando che la vera massoneria era quella antica, quella che innalzava lo spirito ai valori dell'imponderabile. Quando vi dico che ereditò il segreto della trasmutazione era lo stesso segreto di cui io vi parlo di totte quando si pone sotto il fiore della vita per poter rigenerare il suo corpo e Cagliosso aveva questo potere se non fosse poi se non avesse poi dovuto interrompere questo suo processo di rigenerazione a causa della persecuzione di questo, di questo Papa di, che vedremo poi tra a breve. Cagliosso fu il precursore della rivoluzione francese, anche però se nei suoi insegnamenti vi era l'intento di risvegliare l'uomo senza sconvolgimenti e rivoluzione sanguinare e la storia si è ripetuta anche in Rasputin che ha cercato di far di tutto per non far scatenare la, la rivoluzione in Russia, perché la storia si ripete perché i personaggi sono i medesimi, che operano poi nelle logiche umane che incontrano e che purtroppo sono sempre quelle che non vogliono cambiare mai. Quindi bisogna ricordare che il trinomio Liberté-Galité-Fraternité fu veramente coniato dal conte di Cagliostro. Quindi i poteri religiosi e politici si sentirono allora minacciati dalla sua potenza e sapienza spirituale, come accadde anche a Rasputin. Quindi lo imprigionarono per mantenere il loro dominio sulle anime e sulle menti. Dalla prigione lanciò potenti profezie e rivelazioni, ammonì i suoi persecutori che nel tempo patirono tribolazioni, sofferenze materiali e spirituali e morte, proprio come lui aveva previsto. Come abbiamo detto, per screditare ed abbattere la sua personalità fu ordita una grande congiura e gli fu affiancata la figura dell'impostore Giuseppe Balsamo, un impostore al servizio del potere religioso, militare e politico. Balsamo fu pagato, pagato bene per recitare con sua moglie il ruolo di Cagliostro e la sua compagna. In un tempo dove non vi erano televisioni e radio né selfie e neppure telefoni, questi inganni avevano sicuramente il loro effetto. Cagliostro più volte ripeté, anche durante il processo io non sono Balsamo. Dal primo interrogativo subito, dal conte a Parigi in occasione dell'accusa della Collana, evento che non sto a ricordare, ebbe a dire «Io sono Alessandro di Cagliostro, sono di nobili origini e non sono di alcun luogo e di alcun tempo». E questo è molto importante da comprendere e probabilmente non l'hanno compreso allora e non lo possono neppure comprendere, neppure ora, se non si calano nella logica di questo grande personaggio e della sua e, e incredibile storia. La messa in scena trasse in inganno molti all'epoca, tra cui Giacomo Casanova, che conobbe Balsamo e sua moglie e credette di aver incontrato Cagliostro e la sua compagna. Purtroppo Casanova viene ricordato principalmente come avventuriero per via della sua vita amorosa un po' movimentata, diciamo così, ma vi ricordo che Casanova è stato anche uno scrittore, poeta, alchimista, esoterista, scienziato, filosofo e agente segreto della Serenissima nella Repubblica di Venezia. A questa sua fama di grande conquistatore di donne contribuì sicuramente la sua opera più importante e celebre, dal titolo Histoire de ma vie, cioè la storia della mia vita, in cui l'autore descrive con la massima franchezza le sue avventure, i suoi viaggi e soprattutto i suoi innumerevoli incontri galanti. Conobbe Voltaire. Mozart e molte altre grandi personalità dell'epoca cadde nell'inganno pensate anche uno dei più grandi letterati tedeschi John Wolfgang Goethe certamente incontravano Balsamo lui affermava di essere callostro e, e valutavano il comportamento di questo personaggio dedito a tutto meno che a, alla rettitudine ma come Cagliostro anche Balsamo fu imprigionato a Roma, a Castelgando, Sant'Angelo, e quando non servì più fu ucciso assieme alla sua compagna, anch'essa scambiata per Serafina, la compagna di Cagliostro. Così Cagliostro subì forzatamente l'eredità, dell'impostore Balsamo e col duplice nome fu rinchiuso a vita nel carcere di San Leo di Montefeltro, prima nella cella del tesoro dalla quale riuscì ad uscire, ma ripreso fu murato vivo in una cella con una piccola apertura dall'alto e una finestrella con tre grate sull'abisso. Una feritoia attraverso la quale veniva torturato a colpi di lancia era eh, incastonata nella botola e questo accadeva più volte il giorno non potendosi muovere molto perché era incatenato alla parete per una caviglia Cagliostro veniva ferito più volte al giorno da una lancia da questa feritoia l'opera del conte Alessandro di Cagliostro utile alla trasformazione interiore attraverso una perfetta conoscenza delle leggi dello spirito Fu accompagnata e sostenuta anche da altri grandi personaggi, come il filosofo moralista Voltaire e anche il conte di Saint-Germain e dal suo discepolo, Louis Claude Saint-Martin. Con il proprio impegno e la propria conoscenza, Cagliostro cercò di dare vita ad una vera grande e unica fratellanza, ma purtroppo non vi riuscì. Allora porto avanti il suo rito egiziano chiuso e riservatissimo, collegato ai veri valori esoterici, ma ai suoi discepoli trasmise le conoscenze che possedeva e quelle che a mano a mano scopriva attraverso il lavoro solitario della conoscenza con le erbe, i metalli, l'alchimia, dove poi Penetrò attraverso questi elementi i grandi segreti degli iniziati. Cagliostro non fu riconosciuto, fu quindi perseguitato e incarcerato. Dopo alcuni anni concluse la sua esperienza terrena. Però prima di mutare fu prelevato da un globo di luce e portato come leggenda vuole tra gli angeli del cielo. Infatti il suo corpo non fu mai trovato e questo globo di luce è quel globo di luce che io ho visto in astrale fuori dalla finestra della sua cella che, da dove è uscito quell'essere che mi ha chiesto proprio di lui appellandolo con un nome molto antico. A Roma Cagliostro ebbe anche rapporti con il Papa Clemente XIII, di cui fu consigliere. Il conte aveva libero accesso, pensate, alle stanze papali e spesso consigliava il pontefice anche su affari interni della Chiesa, come accaduto a Rasputi, che aveva accesso alla corte dello zar Nicola II e che aveva anche accesso alle stanze reali dove anche aveva la possibilità di consigliare il re nelle varie situazioni economiche e quindi anche politiche fu il gran maestro dell'ordine di Malta Emanuele Pinto de Fonseca ad introdurre Cagliostro alla corte di grandi personaggi e del papato stesso la sua fama di guaritore e benefattore si sparse ovunque e questo è accaduto anche per, per Rasputin, dove eh, un vescovo ebbe la possibilità di farlo conoscere al clero e alle altre istituzioni di nobili di quel tempo e per cui eh, anche in questo caso eh, Rasputin ebbe la possibilità di operare all'interno del potere e come, come cagliostro. Quindi solo che cagliostro operava all'interno del potere della Chiesa. Non ha mai chiesto niente e nessuno per i, a nessuno per i servigi che offriva a tutti nobili e poveri, infatti non vi è a suo carico nessuna accusa di speculazione per tutte le guarigioni e per tutti i miracoli che ha compiuto durante la sua missione in questo mondo». Papa Pio VI divenne un nemico implacabile di Cagliostro, seppe farlo rinchiudere e screditare e anche se condannato a morte dalla Santa Inquisizione, pensate che non riusciva mai a farlo uccidere perché al momento che si accingeva a firmare la sua condanna a morte il male che aveva si acuiva e diveniva insopportabile. Il Papa soffriva di alcuni malanni per cui poi è morto che ogni volta si acuivano al momento che lui infieriva sulla figura di Cagliostro anche questa è, un, è una realtà che pochi raccontano prima che fosse processato Cagliostro il cardinale Rohan, suo sostenitore inviò a Pio VI il rituale egiziano di Cagliostro chiedendo il riconoscimento della Chiesa ma figuratevi se poteva accadere come figuriamoci se poteva accadere che il Vescovo Guido potesse divulgare le verità che Francesco, San Francesco aveva ricevuto dal sultano nel suo viaggio in Oriente. La verità su Cristo. Sappiamo sempre che le verità, pur conoscendole le istituzioni che, che le rappresentano, non le vogliono far conoscere. Anzi, quando esce qualche verità viene subito nascosta e celata a tutti. E questo è, fa parte anche dell'inganno di cui vi parlavo prima. Quindi chiese il riconoscimento della Chiesa, ma il Papa andò su tutte le furie affermando che Cagliostro con i suoi seguaci, con quell'ordine rituale, volevano riabilitare i Templari e instaurare ufficialmente l'eresia nel mondo cattolico. Noi sappiamo benissimo come sappiamo l'ordine dei Templari fu sterminato da Filippo il Bello e da Clemente V per impossessarsi dei loro beni e per mettere fine alla loro potenza economica e militare. Si erano tal... La Chiesa si era talmente ingelosita del potere che i Templari avevano acquistato nel tempo perché avevano eh, anche tutto il favore di tutti i pellegrini e di tutte quelle persone che li seguivano in terra santa e, e soprattutto avevano anche permesso ai pellegrini e avevano aperto proprio una via in terra santa affinché potessero veramente coloro che credevano in Gesù il Cristo poter visitare i luoghi della sua permanenza in questo mondo. Quindi dopo essere stato torturato e umiliato insieme ad altri cavalieri dell'ordine del Tempio, il 18 marzo del 1314 Jacques de Molay, ultimo gran maestro dei Templari, fu bruciato vivo a Parigi davanti alla cattedrale di Notre Dame, ma prima di morire lanciò la famosa maledizione che appunto diceva chiamo entro un anno innanzi al tribunale di Dio il Papa, il Re e il suo primo ministro. Di fatto morirono tutti entro l'anno, Papa Clemente dopo un mese e il Re Filippo morì in un incidente di caccia prima della fine dell'anno proprio come aveva profetizzato Jacques de Moulin. Anche queste cose sono importanti da ricordare perché danno un'idea di un piano che, divino certamente, che può essere ostacolato ma sicuramente non fermato e distrutto. Il Papa tentò di liberarsi definitivamente del personaggio scomodo Cagliostro e quando fu condannato il 7 aprile del 1790 fece bruciare pubblicamente in piazza della Minerva tutti i suoi simboli, i rituali e i vari documenti che Cagliostro aveva divulgato. Trattenuto nelle carceri di Castel Sant'Angelo sotto stretta sorveglianza, Cagliostro attese per alcuni mesi l'inizio del processo. Al consiglio giudicante, presieduto dal segretario di Stato cardinale Zelada, egli apparve colpevole di eresia, massoneria ed attività sediziose. Quando la condanna fu tramutata in carcere a vita e fu trasportato nella prigione Papalia, papalina di Montefeltro a San Leo, furono prese misure eccezionali anche a causa di manifesti affissi sui muri delle città che dicevano un'altra ingiustizia dell'inquisizione, un'altra vittima innocente, il conte di Cagliostro e seguivano poi minacce di insurrezione popolare. Il più duro avversario di Cagliostro, comunque, fu il cardinale Zelada, segreto protettore dei gesuiti e potente segretario di Stato che si trasferì, pensate, vicino a San Leo per poter meglio controllare la situazione imponendo al governatore che se Cagliostro fosse fuggito avrebbe fatto tagliare la testa a lui e a tutte le sue guardie. Sua moglie Serafina veniva imprigionata e torturata a Roma in un convento di suore pretendendo che avallasse false accuse contro il marito e dopo averla torturata le suore la fecero morire crocifissa e si dice che alla sua morte una rosa bianca sbocciò sulla croce. Una leggenda riporta che Cagliostro incontrò Serafina, la compagna del suo errare iniziatico, in un triste funerale per le vie di Roma. Era morta una ragazza bellissima. Cagliostro fermò il carro funebre e tra lo stupore dei presenti si sì chenò, no, sulla bara scoperchiata della ragazza, la baciò sulla fronte, sugli occhi e sulle labbra, quindi la fece rivivere per condurla con sé. Cagliostro non ebbe mai alcun rapporto carnale, poiché legato come i cavalieri templari al voto di castità non era mai stata messa in dubbio la sua moralità, anche se fu confuso con il Casanova, e famoso per le sue avventure immorali da San Leo Cagliostro non poté più uscire fino a che dopo alcuni anni un bel giorno al mattino presto le guardie si accorsero che dalla cella per quanto murato vivo e con una gamba incatenata al muro Cagliostro era scomparso anni prima aveva profetizzato io soffrirò accanto alla tartaruga. E il monte che si vedeva dalla feritoia della cella è a forma di tartaruga. Proprio quello che io ho visto nella mia esperienza astrale che mi ha portato a vivere una vita in un altro tempo. Temendo per la sua testa, il governatore fece subito uccidere un altro prigioniero. Me ne erano tantissimi, alcuni sempre incatenati al muro ed immersi in acqua putrida tra serpenti e topi nei sotterranei della prigione al buio, diventavano tutti ciechi e spesso venivano lasciati morire di fame e di sete. Lo sventurato venne sepolto in un luogo segreto in terra sconsacrata, affermando che non aveva voluto confessarsi e quindi redimersi. Ma in realtà non era così e questo lo dimostra la scrittura fatta col proprio sangue e con un pennellino ottenuto dal pelo della barba che lasciò sul muro della cella una invocazione alla Madre Celeste a cui era devotissimo Cagliostro. La congiura gli uscì anche perché vi erano Troppe teste in ballo, compresa quella dell'arciprete Marini, che poi redasse il falso atto di morte, affermando che Cagliostro era morto semplicemente per un colpo apopolettico. Il cardinale Zelada credette alla messa in scena e tornò a Roma. Ma Cagliostro non era morto. Ci sono altre prove che lo testimoniano. Vi sono lettere da San Leo e dintorni inviate ai fratelli della loggia di Lione nelle quali si parla di fatti avvenuti dopo la data della sua presunta morte tra cui la descrizione di un terremoto che colpì San Leo poi fu visto anche a malta e anche a Strasburgo e anche a parigi il giorno stesso della presa della bastiglia così come fu visto il conte di saint germain anch'esso allora non più presente nel mondo Fisico. E i nemici di Cagliostro morirono tutti per morte violenta, dalla contessa della Motte al libellista Morande, vi ricordo lo scandalo della collana che accusarono Cagliostro di aver rubato la collana della regina, che poi alla fine fu tutto un intrigo messo messo su per poter accusare Cagliostro quindi la contessa della Motte morì, l'Ibellista Morande morì e anche i suoi falsi accusatori inglesi e persino Maria Antonietta sino al Papa a cui Cagliostro profetizzò l'esilio e la morte in cattività a causa di Napoleone Bonaparte un piccolo uomo che aveva conosciuto tempo prima il quale finalmente distrusse la Santa Inquisizione, dando una svolta alla politica mondiale. Così almeno il potere della Chiesa cominciava a decadere, perlomeno in certi ambienti. Alla fine però Cagliostro modificò il suo tempo e trasformò tutti coloro che lo incontrarono. La sua generosità, la sua purezza e coerenza si radicarono nei cuori dei più non si risparmiò, dedicò la sua esistenza a curare l'aspetto più nobile di ogni individuo, quella parte nascosta che dalla grezza materia deve poter risorgere un giorno. E quindi si parla dell'io spirituale. E dimostrò che il male viene dal male e che solo l'eterna verità può salvarci ancora oggi, malgrado non sia ancora stato riabilitato. L'eco della sua opera risuona nel mondo e in coloro che comunque si ritrovano e si sentono fratelli uniti dalle sue eh, rivelazioni e soprattutto dai suoi luminosi insegnamenti. Da uno scritto di Cagliostro possiamo conoscere la sua nobile natura spirituale. Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo. Al di fuori del tempo e dello spazio, il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza. E se mi immergo nel mio pensiero rifacendo il corso degli anni, se proietto il mio spirito verso un modo di vivere lontano da colui che voi percepite, io divento colui che desidero partecipando coscientemente all'essere assoluto regolo la mia azione secondo il meglio che mi circonda il mio nome è quello della mia funzione e io lo scelgo così come scelgo la mia funzione perché sono libero il mio paese è quello dove fermo momentaneamente i miei passi io non sono nato dalla carne né dalla volontà dell'uomo. Sono nato dallo Spirito. Il mio nome che è mio, quello che scelsi per apparire in mezzo a voi, ecco quello che reclamo. Quelli che mi sono stati dati alla mia nascita o durante la mia giovinezza, quelli per i quali fui conosciuto, sono di altri tempi e luoghi. Li ho lasciati come avrò lasciato domani, dei vestiti passati di moda, e oramai inutili. Tutti gli uomini sono miei fratelli, tutti i paesi mi sono cari, io li percorro ovunque affinché lo Spirito possa discendere da una strada e venire verso di noi. Io non domando ai re di cui rispetto la potenza che l'ospitalità sulle loro terre e quando questa mi è accordata passo facendo attorno a me il più bene possibile, ma non faccio che passare. Sono un nobile viandante che, come il vento del sud, come la splendente luce del mezzogiorno che caratterizza la piena conoscenza delle cose e la comunione attiva con Dio, così io vado verso nord, verso la nebbia e il freddo, abbandonando ovunque al mio passaggio qualche parte di me stesso, spendendomi, diminuendomi in ogni fermata, ma lasciandovi un po' di luce e un po' di calore, fino a quando io non sia infine arrivato e stabilito al termine della mia carriera. Allora la rosa fiorirà sulla croce. Io sono Cagliostro. Dunque Cagliostro scompare dalla scena portandosi dietro l'eredità diffamante ordita a suo carico dai suoi accusatori. Per giungere ad imprigionare Cagliostro fu montata ad arte l'accusa, venne assoldato, ripeto, un suo sosia, un certo Giuseppe Balsamo e in un clima di millantatori e charlatani, propri tra l'altro del periodo dell'illuminismo, Balsamo compì imprese nefande con il nome sotto le sembianze del conte. Questo fu sufficiente a procurarsi decine di testimoni che inconsapevolmente avrebbero potuto testimoniare in un futuro processo contro il vero Cagliostro, il giorno in cui sarebbe stato arrestato. Giuseppe Balsamo <coughs> Giuseppe Balsamo altro non fu che una controfigura di cui si sono abilmente serviti i persecutori del conte per screditarlo e per renderlo colpevole di crimini mai commessi al fine di eliminarlo. Certamente gli atti del processo non sono mai stati resi noti ed in realtà si ritiene che egli non sia mai morto ma asceso. A chiunque si chiedesse perché Cagliostro fu imprigionato come un comune mortale, la risposta è che ancora noi non siamo in grado di comprendere gli alti disegni divini che consentono, grazie anche ai sacrifici di persone come Cagliostro, di donare all'umanità luce e consapevolezza. Di certo possiamo dire che fu un personaggio scomodo Cagliostro, un scomodo in vita e ancor più scomodo da morto al punto che ancora oggi non gode della giusta riabilitazione, ma della continua diffamazione. Sembra che il tempo sia ancora fermo là, dove il vero bene deve fronteggiare i metodi spietati e cruenti del più temuto tribunale dell'epoca, ovvero il Sant'Uffizio. E io vi posso ancora dire che non hanno... Nessuna intenzione di riabilitare la sua filosofia, i suoi insegnamenti e soprattutto i suoi antichi rituali, perché facendo questo dovrebbero necessariamente far crollare i poteri temporali di una istituzione che continua a diffondere menzogne e inganno sulla natura di Dio e sulla figura del Cristo. Ecco, io spero di aver fatto di aver reso testimonianza e soprattutto fatto di aver fatta luce su una realtà importantissima come quella della storia di Alessandro Conte di Cagliostro affinché la sua luce possa veramente continuare ad illuminare molte anime e anche a convincere a coloro che ancora un pochettino sono eh, legati a certe informazioni distorte affinché possano ricevere la luce della rivelazione di questi grandi insegnamenti universali. Bene, io vi ringrazio eh, di avermi ascoltato e di avermi seguito fin qua e vi ringrazio eh, Focus, tutti i collaboratori, tutti coloro che permettono queste dirette, ringrazio la regia di Saras e tutti coloro che ci seguono. Grazie e alla prossima diretta. Buonanotte.